Aggiungiamo la farina, l'uovo, il sale e l'olio. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga.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 con una lametta fare dei tagli. Lasciar lievitare in forno spento per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso ripassiamo la lama sui tagli. Mettiamo le fettine di mozzarella, mettiamo il latte nel torlo d'uovo e spennellare su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La pagnotta è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Pagnotta soffice al formaggio. Grazie e alla prossima ricetta!